Ciao sono Fabrizio Cirillo, in questo video vorrei farti vedere come viene fatto diciamo, il backstage di quello che è la parte dello smaltimento di rifiuti speciali in questo caso filtri EPA e carbonettivi, che generalmente vengono prelevati dalle cappe e poi noi essendo iscritti all'albo come produttori e intermediari quindi all'albo nazionale gestori ambientali possiamo gestire con mezzi autorizzati e poi eh, vengono ovviamente successivamente fatti eh, smaltire da aziende autorizzate in centri di, eh, di raccolta autorizzati come vedi eh, ci sono questi grandi bustoni chiamati big bag eh, il cui contenuto appunto sono tutti i attivi o tutti i filtri EPA e eh, in attesa, questa è la parte insomma di, di raccolta, in attesa di, eh, di quello che è il trasportatore su quelli che sono i pacchi eh, puoi vedere il simbolo della R come eh, pericolo, come rifiuto pericoloso e eh, vengono movimentati e eh, successivamente portati da un, da un furgone, da un camion eh, in questo caso noi ci affidiamo a un'azienda specializzata e che è rinomata, che è la Regulfix, ma insomma ce ne sono anche altre mi sento di dire di fare un po' di attenzione da questo punto di vista perché il rifiuto deve essere smaltito in un certo modo ci devono essere poi tutta una serie di documentazioni che devono essere rilasciate e quindi fare un po' di attenzione nel momento in cui soprattutto si affida in termini di intermediazione qualora invece il contratto preveda una manutenzione di un certo tipo ad esempio su una cappa biologica o una cappa chimica si può pensare di diventare e divenire produttori in questo caso la tecno diventa produttore del rifiuto perché decide e gestisce il, il filtro a carbonettivo attivo o filtro EPA in base alle verifiche, alle valutazioni che fa ai test sull'efficienza ai test contaparticellari che il filtro è da sostituire quindi a pieno utilizzo di quello che il filtro rifiuto un po' come quello che accade con le batterie delle macchine eh, che i meccanici li trattano come produttori oppure i filtri del condizionamento ecco magari più vicino in questo senso vengono gestiti allo stesso modo quindi l'azienda che ha la manutenzione e il condizionamento gestisce i filtri come produttori non è vero che in genere nessuno che ha questo tipologia di lavori, non risulta come, neanche come produttore, quindi neanche come intermediario e, e via via dicendo. Queste fasi, solo per farvi vedere un po il backstage, insomma quello che di solito non si vede, che è tutta la parte di filtri che stanno all'interno delle cappe, che vengono eh, ovviamente imbustati, encelofanati e eh, poi anche scatolati così da tenerli in, in sicurezza, fino alla fase in cui vengono poi eh, smaltiti, come vedete, per diverse centinaia e centinaia di chili.